ed eccoci qua in un nuovo video yeah tiri di parola si benvenuti in questo nuovo video oggi signore e signori parliamo di un videogioco di cui non so e non sapevo l'esistenza ok se vi interessa il videogioco si chiama GTA 5 versione fisarmonica ok adesso andiamo a modificare questa... questa moto molto bene magari senza fare fail ok andiamo eh vabbè ecco appunto okay. appunto dai forza ce la posso fare non sta la madonna attenzione attenzione Ok. Look, uh, Cos. <coughs> Vai, bel salto. Ehi, oh! signora, io le dico che ha rischiato grosso. Small bird, small bird. Believe I bellive can fling. Oddio. Oh, Signore e signori, vi presento la Bread Bank. <musi> Jesus Christ! No ma va bene eh! I, I've been, I've been, been, been. Like Cosa? Wiiiiiiiiii! Oh. Ancora? Che palle! Madonna che tuoi coglioni! Va troppo veloce la X80! Dio! Buonasera signor Paolo Baggato! Parkour estremo, attenzione! Guardate che... Look. Oddio! Eppure la macchina rotta. Molto gentile. Od oh, che culo! Che culo! Oddio! Oh Maria Salvador! Che te però, mia amor! Ma... Oddio! Lo spawn delle macchine! Guarda! Ok? Va bene, eh, per me va bene. <ride> allora, devo entrare nell'aeroporto. Che culo. Rosa. Merda, ma sì, sì, sì, tu, ok uno uno uno oh, no, no, no, no, no no no no no no no no no no si si si doppia doppia oddio un altro eh, no ok lo vedo ma che ma cosa si si sì, sì, tripla tripla tripla tripla ma vieni ok forse no buongiorno vorrei un bel drink Leggero, grazie. Mi scusi, me ne di un altro? Dai, me ne di un altro, signora. <ride> Dai, me ne di un altro. Tanto per. Toglio un altro, un altro, tanto. Bene. Adesso avrò un bel giro. Col mio cane. Ah. No, ma sto bene, eh. io sto bene. Dai, corro, faccio una corsetta, ecco ecco. Vai, vai, corri un po'. Ecco, ecco. Sì dai andiamo a correre un po' che fa sempre bene oh. Guarda guarda c'è una signora aspetta eh Buonasera come va signora Prego eh, eh. Bene ragazzi questo video finisce qua noi ci vediamo in un prossimo video Non ho ancora capito come si spende trovate Guardate che qualità Finalmente non devo più usare quella merda di videocamera che registra in 10 fps a 480